Sveglio Bastarda maledetta, sveglio Ogni mattina Sempre qua Non voglio alzarmi, non voglio alzarmi Oddio Cosa sono questi pensieri Sono neri Sono catrame Sono peso Fanno alzare va, forse è meglio. Alcune volte vorrei essere un'acqua che entra in un bicchiere. Sai, l'acqua entra nel bicchiere ed è delimitata da delle pareti. Sai che deve stare lì, sa la sua funzione. Alcune volte mi sento oceano. Altre volte vento. altre tempesta e nel mio cervello la mattina ho tutte queste vocine che mi dicono che forse non sono niente di tutto questo sono una nullità non valgo nulla tutto quello che sto facendo è sbagliato mi sto alzando e sto andando a lavorare e a fare qualcosa che non mi piace ma prima sì dai facciamoci un caffè prima di andare questa bizzarra vita, neanche quando verso l'acqua per il caffè sono lasciato in pace, eccole queste vocine che mi dicono che sto sbagliando tutto, che tutti gli altri stanno vivendo una vita migliore della mia, mentre io sono buono giusto a fare il caffè e poi e poi il maledetto caffè che esce sempre e si posa sul bordo. questo peso sul petto come se fosse un cinghiale avete presente la pubblicità di quei medicinali contro il mal di pancia col cinghiale che ti si posiziona sopra la pancia ecco io ce l'ho sopra il petto ho questa sensazione di non arrivare mai ho questa sensazione di essere Quella persona sbagliata nel momento sbagliato alcune volte vorrei crescere crescere come questo caffè vorrei essere Sicuramente migliore Vorrei svegliarmi con un sorriso Eppure Non riesco Apro dentro Mi guardo E vedo solo pensieri che dicono Che tutto quello che sto facendo È qualcosa che Non va bene E diamine penso che sono sbagliato Alcune volte penso che Potrei essere Di più Eppure non lo sono Ogni volta che mi sabotano in qualsiasi circostanza Ogni volta che mi ritrovo da solo in una stanza a puglia A fissare qualcosa, uno schermo, un tre pollici per distrarmi dalle sensazioni della vita Alcune volte la vita è come una moca che ha finito il caffè Però ecco, la lasci lì Perché servono quelle tre ultime gocce Per finire Alcune volte siamo impazienti, noi aspettiamo queste ultime gocce, prendiamo il caffè, lo beviamo e poi ci diciamo è eh tutto qui, non aspettavo di meglio. Eppure alcune volte sono quelle ultime tre gocce, quelle perseverare, quel guardare oltre, che ti fa gustare questa tazza di caffè, te la fa assaporare con tutte le sfumature della vita. E alcune volte la vocina che abbiamo in testa la mattina Può essere sconfitta, può essere sconfitta con altri pensieri. Consapevolezza, è questa la vera chiave, intenzionalità, cercare l'essenziale, quello che effettivamente ci fa stare bene, non sfuggire ai nostri dolori ma accettarli. Cercare di capire come sfruttare il nostro vantaggio per diventare persone migliori E questo è il gioco mentale, questa è la guerra mentale È una guerra che abbiamo nella testa tutte le dannate mattine E alcune volte dici Sì, ce la posso fare Sì, ti dai dei 5-6 pugnetti <ride> Sei sì anche un po' coglione però Va bene così Perché la vita alcune volte Deve essere presa con leggerezza e con gioco capire che il surf è il gioco, il surfare tra i problemi e quindi io dico ai sognatori, a coloro che non si accontentano, a coloro che osano, a coloro che dipingono il mondo di colori, a coloro che hanno il coraggio di combattere, a coloro che rimarranno leale al bellissimo signolo che canta melodie, a tutte queste persone io dico grazie perseverate nell'oscurità del dubbio e comodete quella cazzo di vocina in testa perché se tutti andiamo avanti con la nostra piccola candela il mondo diventa più bello e più luminoso perciò vocina in testa ti dico solo una cosa fuck you non mi aprai con affetto e speranza ciao mannaggia